Ciao Andrea, spero tutto bene, oggi mi sono comprato un nuovo giubbottino, forse un po' esagerato, però dobbiamo fare la classifica, ho il quadernino rosso, delle scarpe per correre tutti i giorni dal miglior rapporto qualità-prezzo. Stavo rispondendo dei messaggi, allora qualità-prezzo come l'abbiamo fatta sicuramente non sono le entry level, uh tipo mi vengono in mente le Legend React di, di Nike c'è delle scarpe per chi inizia a correre o vuole fare il jogging una o due volte alla settimana se va bene sono delle scarpe da running che a noi piacciono quindi non sono. che hanno delle buone schiume che comunque costano relativamente poco e fanno ottimamente il loro lavoro comunque al decimo posto abbiamo messo in casa Mitsuno le Wave Ultima 13, cosa ne pensi di questa scarpa? Non l'abbiamo recensita per ora, magari nei prossimi giorni, però qual è la tua opinione? Diciamo che è una scarpa che, che, stri, che strizza l'occhio al passato di Mizuno, eh, ci sono state delle migliorie sicuramente, è una scarpa secondo me ancora un po' secchina che può piacere a, a un po' di atleti, non a tutti, eh, diciamo la scarpa a vecchio stampo, a me non, ha, non mi era mai dispiaciuta, era una buona scarpa per fare i lenti, tanto sostegno. E reattività, invece, Andrea al nono posto abbiamo messo. Abbiamo fatto l'unboxing la New Balance 880 V12, che comunque è utilizzata da molti tuoi atleti, e che eh, ovviamente può essere utilizzata a vari ritmi. Cosa ne pensi? Bella scarpa, bella scarpa, devo dire, hanno fatto dei bei colori, parto dal neo che era la misura, che era un po' un disastro, mi ricordo che bisognava prenderla abbondante. Mi piace perché è una scarpa a tutto fare, è una scarpa che va bene per chi tallona, aveva più mescola del solito l'ultimo modello, ha ricordi, una scarpa ben fatta, un prezzo non esagerato, secondo me vale la pena provare. Invece Andrea all'ottavo posto abbiamo messo in casa Sketchers le Go Run Ride 10 abbiamo testato soltanto il modello 9 non c'è stata una grande evoluzione ma sicuramente la mescola e eh, tutto quello che eh, gira intorno a quella scarpa è comunque piaciuta e se la trovate potreste anche fare un affare Scarpa strana perché sembra che pesi 8 kg invece dopo è leggera morbida e comunque volendo reattiva perché la, la mescola è, è quella, non è il top di gamma eh, anche se ha lo stesso nome ma eh, è ottima è ottima perché ammortizza davvero bene e, ripeto è leggera e reattiva sembra sembra un, uno spot ma poi fondamentalmente davvero così invece Andrea al settimo posto abbiamo messo in casa Soconi le Ride 15 delle quali abbiamo fatto parecchi test, la recensione e che ci sono piaciute molto e che comunque hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto a coloro i quali amano scarpe leggermente più secche. Sì, esatto, una scarpa abbastanza secca, una scarpa che deve piacere, diciamo. Um è ammortizzata ma un po' a me ricordo le scarpe di Saucony di un po' di anni fa chi ama per dire le Kimvara dei tempi secondo me si troverà l'addio con queste è una scarpa non per tutti diciamo, è una scarpa sicuramente divertente tra l'altro sarebbe davvero vincente se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni e classifiche scrivetemi qua sotto per dirmi quali vorreste vedere nei prossimi giorni al sesto posto della classifica in casa oca abbiamo messo le mac 5 scarpa fondamentalmente utilizzata per correre i lenti per tutti i giorni sicuramente una scarpa che piace molto a quelli che vogliono fare tantissimi chilometri nei prossimi giorni faremo la recensione completa non l'abbiamo ancora fatta anche se in realtà la scarpa l'ho già uh, a disposizione da qualche mese mentre al quinto posto della classifica qualcuno ci ha detto che nelle altre classifiche non abbiamo messo adidas in realtà il marchio ci piace parecchio. Abbiamo indicato le Adidas Adistar 1. Sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea di queste scarpe. Uh, la L'Adistar è una scarpa, um, come si può dire, strana. Va benissimo per chi pesa tanto. Eh, è anche stabile, quindi i lievi pronatori va benissimo. Uh, mi sono divertito invece anche io ad utilizzarla a ritmi un pochino più svelti. È una scarpa da lento, ma va. Forse sarà una mescola un po' duretta. Invece Andrea al quarto posto stiamo parlando in casa Puma delle Velocity Nitro 2 delle quali eh, abbiamo sicuramente un'ottima opinione, hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, forse il range di utilizzo è un po' più limitato però secondo me potrebbe essere una, veramente un'ottima scarpa. Guarda anche lei nasce come, come A2. E poi invece mi sono ritrovato davvero a farci i lenti sono piacevoli poi il nitro così morbido eh, top e ha anche un pezzettino di, di schiuma un pochino più dura sotto che, che rende la scarpa un pochino più stabile e ancora più protettiva quindi va bene un po' per far tutto invece Andrea una scarpa un po' più democratica perché adatta a più persone e al terzo posto le ASICS Cumulus 24 che chiaramente utilizzano le tecnologie ASICS ma invece hanno un prezzo più affordable. Diciamo una scarpa per atleti un po' più leggeri potrebbe essere utilizzata come scarpa per lavori per atleti un po' più pesanti è una scarpa da lento veloce, più veloce da Nimbus, quindi secondo me molto bene, ha un prezzo più vantaggioso, quindi secondo me ci sta in effetti le stesse, le stesse tecnologie su una scarpa che costa un po' di meno, secondo me è bene. Invece le prime due, e tra l'altro nei giorni del Black Friday ci saranno delle offerte fantastiche, le prime due sono sicuramente quelle che hanno la stessa qualità delle altre, ma chiaramente un prezzo ancora più basso perché comunque hanno una diffusione importante. Al secondo posto abbiamo messo le Ghost 14 in casa Brooks che comunque ci sono piaciute abbastanza e soprattutto piacciono a tutti coloro i quali atterrano di talloni. Eh sì, è una scarpa. Forse è una delle più famose, una delle più iconiche per le corse delle lente, qualcuno davvero ci faceva i lavori prima, sto signore è poi passato all'evapora e ha detto che sono tutta un'altra cosa, <ride> vedi te. Però sì, è una, una gran scarpa da lento, eh, sapete che a me non fa impazzire perché è una scarpa per tallonatori puri, io correndo un po' più di vampiede faccio fatica a portarla, però dai, <ride> devo dire che non si può parlare male della dell ghost. Nei prossimi giorni tra l'altro uscirà pure il modello 15, siamo comunque curiosi però in questi giorni ottimi affari. Invece al primo posto la scarpa più democratica ovviamente, stiamo parlando in casa Nike, delle Pegasus 39. Dai ci ho tenuto io a metterla in classifica, ho migliorato rispetto alla 38 di tanto anche secondo me. È una scarpa da lento che costa davvero poco, di listino 121, adesso non so se con i rincari del... Uh, che ci sono stati eh, salita ma 121 di listino poi si trova sempre a prezzi molto più bassi in giro eh, direi che la scarpa che va bene per chi inizia a correre va bene per chi fa tanti chilometri va bene un po' per tutti davvero eh, la scarpa democratica per eccellenza e chiaramente poi ci potresti anche correre comunque molto forte nei prossimi giorni faremo la, le scarpe le migliori scarpe all around però chiaro che questa comunque livello qualità prezzo è davvero eccezionale eh sì eh sì sono più che d'accordo va bene se siete interessati ad eventuali acquisti mettiamo qua sotto il link per gli acquisti così eh, siamo davvero eh, molto felici e potremo recensire ulteriori scarpe grazie Andrea stay strong e keep running ci vediamo alla prossima ciao alla prossima